Benvenuti in questo nuovo video, oggi vi mostro tutti i prodotti che sto utilizzando in questo periodo per quanto riguarda la mia beauty care, la mia beauty routine che ehm, utilizzo prima di uscire di casa al mattino, quindi insomma da quando mi sveglio finché esco di casa, il tempo è molto limitato quindi è una routine molto veloce e molto rapida. E questo è un video che mi avete chiesto ormai da tantissimo e io come al solito sono sempre super in ritardo però poi comunque riesco sempre ad esaudire tutte le vostre richieste prima di iniziare però e mostrarvi tutti i miei prodotti vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e attivare la campanellina in modo da rimanere aggiornati ogni volta che io carico un video sul canale dal momento che poi non sono neanche tanto costante probabilmente potrebbe anche tornarvi utile, lasciate un mi piace a questo video se vi piace o se vi piace questa tipologia di video, lasciatemi scritto un commento sotto con quali sono i vostri prodotti per la beauty care routine del mattino o della sera, quali sono i vostri prodotti preferiti o quali altri video vorreste vedere in futuro. E niente, andiamo subito a vedere quali sono i prodotti che utilizzo io al mattino da quando mi sveglio fino a quando esco di casa dunque i primi prodotti che utilizzo sono i prodotti che utilizzo appunto per lavare il viso appena mi sveglio ovviamente il viso appena svegli non è sporco quanto la sera quando dobbiamo struccarci o abbiamo passato tutta la giornata in giro. insomma quindi eh, è vero che bisogna pulire il viso, ma non, io non utilizzo eh, tanti prodotti né prodotti aggressivi. Quello che utilizzo io è una semplice acqua micellare, questa qui è quella eh, all'aloe che ehm, trovate la ricetta sul mio canale. Se vi ricordo lascio il link giù nell'info box, altrimenti ricordatelo nei commenti che io lo aggiungo dopo. E eh, assieme all'acqua micellare utilizzo questa congiattura. Sponge spero di averla pronunciata bene ed è una spugna che ho acquistato su um, Wish uh, diverso tempo fa non è um, una spugna che amo particolarmente ma um, è molto delicata quindi in questo momento sto utilizzando questa combo qui quindi acqua micellare e con Jack Sponge per la pulizia uh, veloce del viso se ehm, mi accorgo che la pelle è leggermente secca o ha qualche imperfezione, vado ad utilizzare invece questa spazzolina qui, sempre eh, in combo con l'acqua micellare e ehm, con questa qui appunto che ha un leggero effetto peeling molto molto delicato e eh, eh, comunque riesce a pulire la pelle più a fondo e quindi se vedo che con la spugna non riesco ad eliminare le pellicine o altre cose vado ad utilizzare appunto questa spazzolina in silicone una volta che ho finito la pulizia del viso lo sciacquo bene con l'acqua e dopodiché vado a passare un Panno in microfibra, questo è assolutamente il miglior prodotto che io posso consigliarvi per la pulizia del viso. Per quanti prodotti voi utilizziate o eh, quanto tempo voi impiegate, resterà sempre eh, un lieve strato di eh, sporco, no? non so come dirvi. Comunque, non sarà, la pelle non sarà mai perfettamente pulita l'unica cosa che io ho visto che mi pulisce perfettamente il viso anche solo con acqua è appunto un panno in microfibra il panno in microfibra cioè io non lo so toglie ed elimina tutto quanto quindi come ultimo passaggio sempre della mia pulizia del viso utilizzo il panno in microfibra perché quello che non è venuto via con i prodotti eh, viene via con questo quindi ehm, questo è assolutamente una delle cose che io vi consiglio di più in assoluto, anzi ditemi se anche voi lo utilizzate o se avete mai provato ad utilizzarlo e se anche secondo voi funziona così bene il passaggio successivo ovviamente è eh, l'igiene orale e quindi io vado ad utilizzare questo eh, dentifricio qui che eh, trovo al penny ma ci sono diversi dentifrici con bonici nei supermercati e eh, se volete vi faccio appunto un video dedicato ad eh, alcuni dentifrici con bonici che ho trovato ai supermercati insomma fatemelo sapere e lasciatemelo scritto giusto sui commenti eh, costa sui 2 euro se non ricordo male meno comunque di 2 euro e ehm, questo qui è alla menta appunto e, e utilizzo questo per la pulizia dei denti insieme allo spazzolino eh, elettrico ovviamente il mio spazzolino elettrico è questo qui di Oral B con la testina che non quella che oscilla ma quella che gira subito dopo vado ad applicare un balsamo labbra questo è quello che ho realizzato io al miele e la confezione che utilizzo è una confezione appunto di un vecchio balsamo labbra che io mi faccio dare da amici e parenti per non dover comprare ogni volta i tubicini insomma e per quanto riguarda invece l'idratazione del viso in questo periodo che non fa ancora molto freddo cioè fa freddo, si sono abbassate temperature ma comunque ancora non c'è freddissimo quindi non mi serve nutrire la pelle molto molto a fondo Io utilizzo in combo questi due prodotti qui Um, praticamente siccome questa crema in questo periodo è troppo um, idratante e nutriente per la mia pelle e uh, il gel d'aloe invece è troppo leggero vado ad utilizzare una parte di gel d'aloe e una parte di crema le vado a mescolare sul dorso della mano e poi lo applico sul viso e questa insomma è eh, la crema diciamo, che utilizzo io in questo periodo finché non farà più freddo e poi sto continuando ad utilizzare questa crema contorno occhi anti rughe che come vi ho già detto non ha un burinci e anche del silicone dentro, ma è un regalo e quindi eh, continuerò ad usarlo finché non lo finisco. Eh, ultimo prodotto è ovviamente il deodorante. Questo qui è... Ehm, Neutro Roberts Verma Zero, vi ho fatto un video con tutti, eh, anzi con tanti deodoranti con boninci che potete trovare al supermercato, ma eh, ce ne sono davvero tantissimi altri, quindi se volete un altro video con altri deodoranti con boninci eh, fatemi sapere sempre sui commenti che così eh, appena riesco ve lo faccio. E eh, questo qui eh, c'è scritto che non ha antitraspiranti, alcol, sale di alluminio e parabeni, e, però insomma non è uno dei miei preferiti, a parte il profumo che mi piace moltissimo e eh, per questo per la mia beauty eh, care routine del mattino è eh, praticamente tutto, se mi avanzano altri 5 minuti utilizzo altri due prodotti, e uno è per la cura dei capelli e uno invece per la cura delle mani. E niente per i capelli utilizzo questo olio corpo um, all'olio di lino e vinaccioli e riso che è un olio di verde vera ed è insomma un barattolino di questo tipo ne verso uh, qualche goccia sulle mani e poi lo vado ad applicare solo sulle punte se ho i capelli molto rovinati magari incomincio a um, anche da metà lunghezza però eh, ho appena tagliato i capelli e quindi ehm, non sono più rovinati e lo applico soltanto sugli ultimi due centimetri diciamo, delle punte eh, se eh, ho ancora tempo vado a mettere anche la crema alle mani questa qui ormai è quasi agli sgoccioli, la riuscirò a mettere altre due o tre volte ed è anche questa di verde vera, una crema mani con arancia dolce olio di jojoba, vitamina C e vitamina E, ed è eh, appunto una crema per mani che vado ad utilizzare anche questa eh, se eh, ho ancora tempo prima di uscire di casa, ma che comunque utilizzo sempre eh, la sera prima di andare a dormire e la trovate, forse ve l'ho mostrato, forse no, non mi ricordo, comunque eh, vado ad utilizzarla per la sera prima di andare a dormire, faccio un bel impacco alle mani, soprattutto quando... Eh, comincia a fare freddo che le mie mani eh, diventeranno tutte secche e screpolate e niente con questo è tutto io vi ho mostrato tutti i prodotti che utilizzo al mattino appunto appena mi sveglio volete, so che volete vedere anche altri video per quanto riguarda la mia ehm, routine dei capelli, per quanto riguarda la routine della sera, sappiate che un po' alla volta insomma ve li caricherò tutti eh, nel canale, abbiate ancora pazienza che eh, un po' alla volta riesco a fare tutto e niente, con questo è tutto, io spero che il video vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video, ciao!